Va bene, allora rieccoci qui a continuare il discorso sulle scale di misura sulle tipologie di scale di misura eh, di cui avevamo già anticipato i nomi dicendo che sono 5 e abbiamo brevemente visto la volta scorsa. No, neanche troppo brevemente. Abbiamo visto la volta scorsa le caratteristiche della scala nominale e della scala ordinale, mm? eh, ovviamente. Quando io devo prendere una misura, non sempre, anzi, spesso non posso scegliere no, la scala che voglio, ma dipende dalle caratteristiche dell'informazione che sto cercando di estrarre. Quindi dipende più dalle caratteristiche dell'attributo misurato che non dalle mie scelte di misurazione. In alcuni casi, cambiando il metodo di misurazione, può darsi che lo possa, possa misurare la stessa cosa in modi diversi, no? ma è più l'eccezione che non la norma. Avevamo visto, tanto per rinfrescare la memoria, le scale tipo nominali, nelle quali essenzialmente ciò che interessava era distinguere oggetti in diverse categorie, e non potevamo dire a priori nulla relativamente a queste categorie, come erano posizionate tra di loro, se non semplicemente dire che fossero distinte tra di loro, e quindi ci siamo limitati all'unica operazione che ha senso fare, eh, conoscendo solamente l'operazione uguale o diverso, cioè contare quanti sono uguali a me, o contare quanti sono diversi da me. E da qua si può eh, avere un solo tipo di, eh, informazione statistica significativa che è la moda, cioè dimmi quali sono eh, gli insiemi, le classi che hanno il maggior numero di elementi. Poi siamo passati alla scala ordinale, nella quale avevamo, abbiamo aggiunto l'ingrediente che era la possibilità di dire, date due classi di elementi misurati che fossero diverse, questo già se lo dava la scala nominale, dire quale delle due classi venga prima o dopo in un certo tipo di ordinamento. E quindi l'ordinamento tra le classi ci permetteva di dedurre un ordinamento parziale tra gli elementi, parlo di ordinamento parziale perché gli elementi che ricadono nella stessa classe tra di loro non sono ordinati, ma se gli elementi appartengono a classi diversi posso dire chi venga prima di chi, eh, e quindi grazie a questo ordinamento eh, potevo rappresentare ancora qui la, il, la misura su scale di tipo diverse purché la monotonicità dei valori fosse preservata. Non mi interessa eh, il valore, quindi un 2, 3, 4, ma potrebbero essere anche 10, 100, 100, 100.000. Il cambiare questi valori non ha nessun significato purché pur ne manteniamo l'ordine e l'ordine di questi valori deve essere coerente con l'ordine delle relazioni in cui nel mondo reale stanno questi livelli di... Di, eh, di accordo o disaccordo su una certa affermazione per fare questo esempio e qui abbiamo scoperto che avendo la possibilità di mettere in ordine gli elementi potevamo definire delle metriche più sofisticate basate sul, sul ranking quindi sulla posizione in cui si trova un certo elemento e quindi su qual è la classe a cui appartiene l'elemento che si trova al 50%, al 25%, al 75% al 18% di dite la percentuale che volete eh, e quindi dare una caratterizzazione di quartili, centili, decili insomma ennili ehm, della, della, della, della mia distribuzione statistica possiamo fare ancora un passo in avanti allora una scala ordinale si può trasformare in un'altra scala ordinale quindi la stessa cosa la, la misuro in modo diverso purché io sostituisca ai valori che avevo altri valori che sono monotoni crescenti. Qual è l'unico requisito? Aggiungiamo dei requisiti in più. Un modo, però più limitativo, di trasformare una scala di valori in un'altra scala di valori ugualmente crescente è quello, ad esempio, di applicare una trasformazione lineare, affine. Quindi, di tutti i modi possibili, di trasformare una scala di valori in un'altra scala di valori scegliamo quelli che possono soddisfare un'equazione del tipo la misura nuova è uguale a per la misura vecchia più b quindi nella mia scala 1, 2, 3, 4 non la potrei più trasformare nella scala 1, 10, 100, 1000 ma potrei trasformarla ad esempio nella scala 10, 20, 30, 40 oppure nella scala 100, 101, 102, 103 sono tutte scale che si possono ricavare da 1, 2, 3, 4 scegliendo dei coefficienti a e b. Quindi sto riducendo l'arbitrarietà nell'assegnazione delle scale. Meno arbitrarietà mi darà più proprietà sulle quali posso, posso far leva. Allora in questo caso cosa succede? Succede che se io ho un, un elemento misurato secondo la scala m e vado a vedere il suo valore secondo la scala m' È vero sempre che se A è positivo, ogni volta che M cresce, anche M' cresce. Quindi mantengo la monotonicità. Ma ho qualcosa in più. Se voi avete due misure M1 e M2 e ne fate la differenza, M2-M1, e andate a vedere le misure nell'altra scala di misurazione, M'2 meno M'1, facciamo delle differenze tra numeri. Ok? Queste differenze tra numeri, al variare di M1 e M2, sono coerenti a meno della costante di proporzionalità A. Esempio pratico, se io questa trasformazione qua si adatta sembra quasi essere l'esempio portante della, della scala di temperatura. Se M sono i gradi Celsius, se M' sono i gradi Fahrenheit, lì dentro c'è un'equazione che dice che i gradi Fahrenheit sono, cos'è, 9 settimi più 23, una cosa del genere. Okay? Allora, io ho delle misure di temperatura in gradi Celsius e, e se i gradi Celsius aumentano, anche la misurazione dei gradi Fahrenheit aumenterà. Quindi sono monotoni. Non solo... Ma se la differenza di temperatura tra ieri e oggi e la differenza di temperatura tra oggi e domani sono una il doppio dell'altra, misurate in Celsius, saranno una il doppio dell'altra anche misurate in Fahrenheit. Se oggi ci sono due gradi più di ieri e domani ci saranno quattro gradi più di oggi, abbiamo il doppio. Io non so quanti saranno queste differenze di gradi in Fahrenheit. Mettiamo che siano 3,5. Allora vorrà dire che se sono 3,5 oggi, il, facendo la differenza in Fahrenheit tra la temperatura di oggi e quella di domani, troverò 7, che è di nuovo il doppio di 3. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che non solo posso eh, interpretare la monotonicità, cioè la, il fatto di essere crescenti, mettere in ordine, no? valutare l'ordine di un certo insieme di dati, come faccio già nella scala ordinale, ma posso anche permettermi di fare le differenze, quindi valutare le variazioni di questi dati. E il fatto che una variazione sia più grande o più piccola di un'altra non dipende dalla scala di misura. No? Ricordiamoci cosa stiamo cercando di fare: stiamo cercando di dire ci sono due fenomeni fisici reali, misurati. Questi fenomeni stanno in qualche relazione. L'abbassamento di temperatura di domani è doppio rispetto all'abbassamento di temperatura di ieri. Allora, questa è una quantità fisica. Io la misuro e voglio che questa informazione fisica la possa rappresentare indipendentemente dal metodo di misura che scelgo. Cioè, sia che misuri in Celsius sia che misuri in Fahrenheit, questa verità, la differenza di temperatura di domani è doppia di quella di ieri. Voglio che sia rappresentata uguale. Questo lo posso fare solo se le due scale sono legate da una relazione di questo genere. Dove si preserva la proporzionalità tra le differenze. Quindi, il valore assoluto della differenza non importa, però, se la differenza è uguale o se la differenza è raddoppia, ha un significato e questo significato non dipende dalla specifica scala che scelgo non dipende dai valori di a e di b b quando faccio una differenza scompare vedete che se io faccio m'1 meno m'2 b si semplifica e avrò a che moltiplica m2 m1 quindi m1' m2' uguale a per m1 m2 questo vuol dire che le differenze si preservano a meno di una costante moltiplicativa una costante di proporzionalità allora, una misura che mantiene l'informazione sulle differenze quindi lo, eh, il valore assoluto non mi dice nulla se uno dice domani ci sono 80 gradi Fahrenheit beh, non vi dice nulla perché non sappiamo cos'è il Fahrenheit ma se ci dicono domani ci sono 80 gradi Fahrenheit e ieri ce n'erano 75, allora sappiamo che stanno aumentando, sappiamo anche di quanto stanno aumentando. Okay? Quindi ciò che ci comunica sono gli intervalli. Noi possiamo, un intervallo è poi una differenza tra un punto di partenza e un punto di arrivo, eh? sono scale nelle quali la comprensione del dato è data attraverso una differenza tra due punti. Le misure di questo genere sono tutte quelle nelle quali non esiste un punto di riferimento assoluto uguale per tutti, non esiste uno zero comune per tutti. E quindi c'è un'arbitrarietà nello scegliere questo coefficiente B. La temperatura è un esempio, ma anche senza andare agli antipaticissimi gradi Fahrenheit, se facciamo il confronto tra i gradi Celsius e i gradi Kelvin, vediamo che A vale 1 B vale 273,16 e quindi se mi dicono ci sono 200 gradi se sono 200 gradi Kelvin fa comunque un freddo boia perché siamo a 70 sotto 0 in Celsius però anche lì la differenza si mantiene um, un'altra misura fisica che è di questo tipo è la misura del tempo e io dico siamo al giorno 200 200 da cosa? dall'inizio dell'anno dall'inizio del progetto dalla consegna del lavoro dalla firma del contratto cioè ogni volta che do una quantità temporale di, devo sempre anche dire dov'è il punto di partenza, dove metto il tempo zero. ma qualunque pianificazione parte da un certo istante di tempo e dice ok, dopo tre mesi sarò lì, dopo sei mesi avrò fatto questo. No? Quando ho fatto un Gantt, partite da un certo punto nel tempo e vi proiettate in avanti, ma ciò che disegnate sono intervalli di tempo, dei quali avete fissato arbitrariamente il punto di partenza. Ma l'unica cosa che ha senso è l'intervallo. Poi io il tempo lo posso misurare in giorni, in settimane, in mesi, in anni, e allora ho il coefficiente A che gioca. Se A è un settimo, passo da giorni a settimane. Se è un trentesimo, passo da giorni a, mene, a mesi. Se è dodici, passo da mesi ad anni. Questo ci spaventa meno. Però se uno mi dice... Eh, questo, questa attività è stata svolta nel giorno 140 e non so qual è il giorno da, da quando ho iniziato a contare i giorni non mi dice nulla io vado a misurare spesso delle durate Cioè l'utente per inserire i dati ci ha messo 27 secondi questa è l'informazione in cui ho fatto comunque, e non ti dico, l'utente ha finito questa operazione alle 16.26, perché non mi dice nulla. Ha finito alle 16.26, ma quando aveva cominciato? Quindi il tempo come le temperature sono classicamente unità di misura delle quali ha senso solamente parlare di intervalli perché il punto, il punto zero è arbitrario. Ma con questo tipo di unità di misura possiamo fare una cosa in più, appunto la differenza. La differenza della somma poi alla fine sono la stessa cosa. E quindi, vabbè qui eh, fa l'esempio del calendario, lo stesso che dicevo prima eh, a parole, a seconda che noi contiamo un determinato evento sull'anno sul, sull di calendario, sull'anno fiscale, come, oppure dall'inizio di un progetto, io potrei avere misure in mesi diverse. Siamo al mese 9, no, adesso siamo al mese 12 dell'anno, ma magari siamo al mese 3 del progetto. No? Oppure uno conta in anni, l'altro conta in, in mesi è normale, siamo abituati a queste conversioni noi ci stiamo un pochino obbligando a pensare ad abitudini di lavoro che già abbiamo acquisito Quindi, ecco, grazie a questa caratteristica in più, questa limitazione in più no? Cioè io obbligo una scala a essere trasformabile in altre scale equivalenti solo attraverso una trasformazione lineare affine. cosa posso fare a questo punto? beh, allora potrò fare le differenze ma una differenza è anche una somma somma algebrica, somma e differenza sono la stessa cosa quindi se ha senso sottrarre due numeri ha anche senso sommarli ha anche senso rapportare differenze Qui dicevamo, è aumentato del doppio rispetto all'altro aumento quindi di queste differenze poi si possono fare anche delle divisioni tra di loro e quindi è il prima, la prima volta in cui effettivamente posso fare la media. La media è quel valore, sappiamo tutti calcolare la media, però la media è quel valore che rende nulla la somma di tutte le differenze. Quindi se io ho tanti dati presi, di ciascuno faccio la differenza col, col valore medio e tutte queste differenze fanno somma 0 per definizione di media. E quindi vediamo che la media è ottenuta attraverso delle differenze. Poi noi operativamente la calcoliamo facendo una somma e dividendo per n, no? Perché è aritmeticamente equivalente. Però dal punto di vista concettuale, io per definire la media ho bisogno di avere il permesso solamente di fare differenze, che è la natura della scala degli intervalli. Cioè, è definita proprio per questo motivo, è definita proprio su scale di misura di questo genere. Quindi per scale degli intervalli, e ovviamente scale più potenti, più ricche, l'abbiamo chiamata la volta scorsa, è possibile parlare di media, media aritmetica. E di conseguenza anche di tutti i momenti successivi, momenti statistici. Quindi la varianza che è la media degli scarti quadratici, lo scarto quadratico medio, la radice dello scarto quadratico medio, e così via anche misure di ordine superiore perché comunque trovate sempre nelle formulette x con i meno x medio e quello lo posso fare nella scala ordinale non lo potevo fare quindi se ho delle misure di tempo e misure di temperatura posso parlare di temperatura media del mese sì. il valore medio della risposta al questionario di gradimento invece non lo posso dire perché la scala delle risposte di gradimento è una scala solamente ordinale e quindi non posso le, le, le differenze non hanno significato non sono indipendenti dalla scala che scelgo e quindi non le posso usare perché non essere indipendenti dalla scala che scelgo vuol dire avere un elemento di arbitrarietà a seconda di come scelgo la scala faccio, faccio venire i risultati che voglio il risultato mi cambia l'interpretazione del risultato mi cambia questo è un esercizio che fanno sempre tutti, eh? abusare della proprietà dei dati per far venire fuori l'interpretazione che vogliono. Se tu hai dei dati, li tratti come numeri, c'è sempre un'elaborazione che ti dimostra che hai ragione. Che poi questa elaborazione abbia senso è un altro discorso, un altro punto. noi cerchiamo di fare cose che hanno senso perché le facciamo per noi, per monitorare i nostri processi, non per fare un po' di marketing in giro poi c'è la scala successiva che è quella ancora più ricca e devo dire la più frequente la scala dei rapporti che si ottiene dalla scala degli intervalli mettendo più uguale a zero, quindi aggiungo un altro vincolo okay. scala nominale è l'unico vincolo che le classi devono essere diverse Quell'ordinale che le classi devono essere diverse e ordinabili. La scala di intervalli, diverse e ordinabili, ma ordinabili in modo proporzionale. La scala di rapporti, ancora in più, in modo proporzionale diretto, quindi una, una proporzionalità lineare non più affine, cioè B uguale a 0, non deve esserci un termine noto. Allora, se noi pensiamo alle comuni misure che si fanno negli esercizi di fisica, massa, volume, lunghezza, eh, velocità, eccetera, eccetera, sono tutte misure in cui è ben definito lo zero. per cui che io misuro una cosa in metri o in centimetri c'è un coefficiente di conversione che è puramente moltiplicativo lo moltiplico per cento, divido per cento per passare da metri a centimetri perché 0 metri e 0 centimetri sono la stessa misura mentre 0 gradi Celsius e 0 gradi Fahrenheit non sono la stessa misura lo 0 ha un significato speciale nella scala dei rapporti. Sono quantità in cui lo 0 ha un significato speciale. E poi ovviamente mantengo la proporzionalità degli intervalli e quindi anche la proporzionalità dei valori a questo punto. Allora io riesco a dire che una lunghezza è il doppio di un'altra. E non so più che la differenza tra due lunghezze è il doppio della differenza tra altre due lunghezze. Quindi posso parlare anche del valore assoluto della misura e non solo delle differenze tra due misure prese. Dicevo, sono, la maggior parte delle misure sono, sono prese così, cioè tutto ciò che prendiamo dal ramo della fisica e delle scienze sono quasi sempre misure di questo genere. Anche nel caso della temperatura, se prendiamo la scala giusta, che è la scala Kelvin, è una scala di questo genere purtroppo abbiamo dietro un retaggio di altre unità di misura ehm, che, eh, che usiamo ancora e invece non ricadono qua dentro, come temperature Celsius. No? Allora, se siamo in, questa, in questo caso, praticamente tutte le quattro operazioni aritmetiche hanno senso, quindi posso anche moltiplicare e dividere tra di loro questi numeri e allora questo è il caso vero e proprio in cui effettivamente posso applicare tutte, tut, tutte le proprietà matematiche che mi servono ma solo se dimostro, se mi convincono che quei numeri sono numeri in una scala dei, dei rapporti um, ad esempio se io misuro l'età di una persona l'età di una persona la posso misurare in anni o in mesi ma in questo caso lo zero è definito. Parlando di età, l'età zero è quando la persona nasce. Mm? Eh, questa è un po' una regola generale, se io ho un, una quantità che di per sé sarebbe espressa in una scala dei, degli intervalli, come il tempo, nel momento in cui io fisso l'inizio dell'intervallo, e quindi faccio una differenza, il risultato della differenza è espresso nella scala dei rapporti. Perché la B si semplifica banalmente. Quindi io, se io prendo una misura di tempo, sono le 16.35, e e questa è una misura nella scala degli intervalli, da solo non mi dice nulla finché non faccio una differenza rispetto a un altro punto. Ma se invece dico abbiamo iniziato la lezione da, da 25 minuti, perché magari abbiamo iniziato alle 16.10, allora ho fissato uno 0 come inizio della lezione, quindi parlo della durata della lezione, non dell'ora in cui si trova, questa durata è un numero espresso in una scala dei rapporti, perché lo 0 ha un significato ben preciso, l'inizio della lezione. Ho ottenuto questa scala dei rapporti facendo una differenza tra un valore variabile e un valore fisso in questo caso quindi molte volte quando abbiamo dei valori che sono espressi nella scala degli intervalli che è un po' antipatica da gestire molto spesso ci togliamo dai piedi facendo un delta facendo una differenza e il risultato della differenza è un valore che si può fare nella scala degli, degli intervalli per questo la posso fare questa differenza il suo risultato è un valore che è espresso nella scala dei rapporti e quindi è più facile da manipolare Non ha senso calcolare la media o la varianza dell'ora a cui finisco lezione. Eh, a volte devo finire alla mezza, volte alle 2.30, a volte devo finire alle 19, fai la media, la varianza di queste cose, ti viene una varianza enorme di 4 ore. Dice, Ma questo qui non è neanche capace a, a, a, a gestire le sue lezioni perché ha una varianza di 3 ore nell'ora di fine. Eh, perché è una misura stupida, è una misura sbagliata. Se andiamo a vedere invece la varianza della durata, lo possiamo fare, ma stiamo lavorando sulle differenze. E quindi la durata la misura sulla scala dei rapporti. Allora, sulla scala dei rapporti, dicevamo, possiamo fare tutte le operazioni aritmetiche, in particolare la divisione, quindi posso dire che questa lezione ha durata 10% in più dell'altra, che la lunghezza di un tavolo è il doppio della sua larghezza, di questo genere, quindi rapportare tra di loro direttamente delle misure non delle differenze di misure e posso usare anche altri tipi di ehm, statistiche come ad esempio la media geometrica se mi dovesse servire no? la media geometrica è la ennesima del prodotto degli anni, delle anni misurazione, che è utile di fatto è la media aritmetica calcolata sulla scala logaritmica no? è una misura utile quando ho delle grosse oscillazioni di numeri e quindi per comprimerne le vedo su scala logaritmica altrimenti anche pochi numeri molto grandi dominerebbero la media aritmetica mentre invece in modo logaritmico, quindi facendo una media geometrica viene diciamo, smussato questo effetto no? però qui dietro abbiamo tutte no, le, le, le metriche che vogliamo anche se poi nella pratica si usano poco perché si va più sulla media e varianza molto spesso sono sufficienti perché ricordiamoci sempre il nostro obiettivo è quello di avere un indicatore che sia facile da interpretare quindi se ci mettono lì una cosa che è statisticamente è molto elaborata e poi dopo se chi la vede non capisce il significato di quel numero eh, non stiamo progettando un sistema gestionale corretto esiste ancora una scala Ancora più restrittiva della scala dei rapporti, che chiamiamo scala assoluta. La scala assoluta, in realtà è frequentissima, si usa tutte le volte in cui non ci siano due modi diversi di misurare una certa cosa. Cioè, mettiamo, rispetto alla scala dei rapporti in cui m' uguale a per m, mettiamo a uguale, 0, a uguale 1 e quindi m' uguale m c'è un modo solo di misurare una certa cosa non hai la scelta tra unità di misura diverse se mi chiedo quante persone ci sono in quest'aula è un numero non è che lo misuro in unità di misura non posso esprimerlo in unità di misura diverse è il numero di persone, punto è un valore assoluto infatti assoluto spesso sta per privo di unità di misura. Quindi ogni qualvolta stiamo contando degli oggetti, non ci sono due modi diversi di contarli, non possiamo arrivare a due numeri diversi perché io ho usato un certo metodo e tu ne hai usato un altro, io l'ho fatto in centimetri e tu l'hai fatto in pollici, no, contare è contare. Quindi siamo passati dalla scala nominale in cui tu chiama le classi come vuoi, purché siano diverse, alla scala assoluta in cui c'è un modo solo di esprimere la misura. Questo chiaramente è un caso particolare della scala dei rapporti, in cui, dicevamo, in cui forziamo A uguale 1, dal punto di vista matematico-statistico posso fare tutte le stesse cose che potevo fare nella scala dei rapporti, ho il vantaggio che non mi devo portare dietro un'unità di misura. Conta le persone è una scala assoluta, conta i giorni è una scala dei rapporti. Perché contare i giorni che sono passati si potrebbe fare anche contando le settimane, o contando le ore, ho più modi di farlo. Invece, per contare le persone è un modo solo: Conto le persone posso contare le teste, posso contare i nasi, ma alla fine il numero è lo stesso. Ok? Quindi se la misura che prendo dipende dall'unità di misura che scelgo, o addirittura se ho una scelta di unità di misura, allora siamo nella scala dei rapporti. Se invece non ho un'unità di misura, o non è possibile sceglierla perché è implicita nella misura che sto facendo, allora passo alla scala assoluta. Questo si fa, eh, dicevamo, quasi sempre una scala assoluta è, si può modellare come la dimensione di un insieme un insieme di elementi non facciamoci ingannare perché ci possono essere degli attributi che sembrano misurabili su una scala assoluta in realtà non lo sono ad esempio se io parlo di un progetto in cui vado a valutare Il numero di sviluppatori che ho su un progetto, questo è un numero sulla scala assoluta. Quante persone lavorano su questo progetto? Eh, diversamente se invece mi chiedessi qual è la lunghezza del software che è stato scritto. Allora, La lunghezza del software non, non vuol dire nulla, è come chiedere qual è la lunghezza di questo tavolo. Sì, ma la vuoi in centimetri o in metri? La lunghezza del software la vuoi in classi, in funzioni, in numero di linee, in numero di istruzioni? Allora, in questo caso non siamo in una scala assoluta perché devo scegliere un metodo di misura, un metodo di misura, un'unità di misura prima di poter parlare della lunghezza. Quando mi dicono il numero di sviluppatori no, non devo scegliere l'unità di misura, è implicita. Quando invece se mi parlano della dimensione del gruppo di lavoro è quante persone contiene se mi parlano della dimensione del software eh, sviluppato da solo non vuol dire nulla dimensione in che termini? in kilobyte? il numero di file? il numero di linee? o unità di misura diverse? Eh, analogamente l'età, l'età si misura anche qui su una scala dei rapporti e non sulla scala assoluta, perché noi normalmente all'età diciamo quanti anni hai, ma gli anni è una, una possibile unità di misura, che poi usiamo sempre questa per tradizione, non vuol dire che l'età si debba misurare sempre necessariamente in anni. Quindi questo riassume un po' eh, il percorso che abbiamo fatto De, sulle cinque scale, questa tabellina sono riassunte, per ciascuna delle scale abbiamo riportato i modi ammissibili per passare da un sistema di misura a un altro compatibile, che rappresentino esattamente la stessa realtà. Quindi noi abbiamo il mondo reale, abbiamo l'interpretazione che diamo di un fenomeno e in mezzo abbiamo la scala di misura. Quello che vogliamo fare è poter essere certi che l'interpretazione che ne do dipende solo dal fenomeno reale e non dalla scala di misura che ho scelto. E a seconda delle caratteristiche della scala di misura, questo è vero no? a varie condizioni, condizioni che diventano via via più restrittive come avevamo già visto e a destra ci sono degli esempi no, di quali sono le eh, tipologie di misure che si possono prendere o tipologie di contesti in cui si usano no, questi vari tipi di scale la scala nominale è una scala per etichettare, classificare, distinguere, attribuire, far appartenere in che dipartimento aziendale lavori? in quello questa è una scala nominale la scala ordinale viene usata spesso per catturare spesso dei valori soggettivi se ti chiedo stai bene sì, sto bene se ti chiedessi quanto stai bene è difficile che noi riusciamo a dire ma 6.74 però se ti chiedo stai meglio di ieri o peggio di ieri allora a questo siamo, sappiamo rispondere quindi una percezione soggettiva la riusciamo a confrontare con altre percezioni soggettive. Io ti so dire sto meglio di ieri, sto molto meglio di ieri, ma non ti so dire sto 1,32 volte meglio di ieri. Quindi non c'è una proporzionalità, non c'è una numerosità. Ho però delle fasce, delle categorie in cui so esprimermi e so capire all'interno di quale categoria collocarmi è stato facile, facilissimo, difficile o difficilissimo a questo so rispondere proprio perché queste scale ordinali spesso servono a catturare un elemento soggettivo è, è molto pericoloso estenderle troppo quando voi avete un questionario in cui dovete esprimere una valutazione da, da 0 a 10 ma sarà 6 o 7? sarà 3 o 4 non abbiamo elementi per distinguere il 6 dal 7 soggettivi peggio ancora persone diverse interpretano questa scala diciamo dallo 0 a 10 in modo diverso per cui cercando di essere troppo precisi in una misura di tipo ordinale quando andiamo a misurare le qualità soggettive in realtà abbiamo delle misure falsate da un'interpretazione diversa delle scale in una scala da 0 a 10 quasi nessuno metterà 10 se invece la scala ha solamente 4 elementi probabilmente ci sarà qualcuno che dice sono molto soddisfatto ok? Mm? Quindi in questo tipo di scale di solito il numero di elementi, ma questa è una, una, una prassi che viene incontro alla psicologia delle persone che, diciamo, che potevano esprimere questi, questi risultati, sono di solito o 4 o 5. Poi c'è gente che litiga per decidere se è meglio 4 o meglio 5, perché la, la, la caratteristica di avere 5 elementi è che ce n'è uno centrale. L'elemento di mezzo attira sempre l'attenzione, no? quindi se quando non voglio sbilanciarmi voto a metà. Se invece ne ho solo 4 sono obbligato a sbilanciarmi, se un po' di più sì o un po' di più no. Quindi c'è chi dice che una scala 4 è preferibile perché obbliga in qualche modo chi risponde a sbilanciarsi un pochino, c'è chi dice che una scala 5 è preferibile proprio perché magari è importante la posizione neutrale. Però queste sono, se vogliamo... Teorie che, non, che prescindono dal, dal, dal lavoro che dobbiamo fare noi, che è quello poi di catturare e interpretare questi dati, sono rognose queste scale ordinali, tante volte non se ne può fare a meno, però sono difficili da progettare e difficili poi da elaborare i risultati, perché abbiamo già visto più volte, detto più volte che una media non la posso fare e così via. Le scale successive, a parte la scala di intervalli, che è praticamente ristretta alla misura del tempo. Nel, negli esempi pratici alla fine è quello che andiamo a misurare sì, la temperatura è bello come esempio fisico ma poi in pratica quando è che andiamo a misurare la temperatura eh, mentre invece il tempo è, è, è parte essenziale di qualunque sistema informativo nella scala dei rapporti invece abbiamo di nuovo il tempo ma inteso come durata di un intervallo di tempo quindi qui il tempo è inteso come istante, l'ora, che ora è, che giorno è e invece questo è inteso come la, la, la, la scala di rapporti lo intendiamo come durata, quindi di un intervallo di tempo. La lunghezza, la quantità, eccetera, eccetera. E poi le quantità pure le, le abbiamo invece classificate nella scala assoluta. Dal punto di vista pratico c'è poca differenza tra gestire la scala di rapporti e la scala assoluta. La scala assoluta è un po' più semplice perché non hai tra i piedi l'unità di misura mentre le altre scale hanno bisogno di un pochino più di attenzione per potersi utilizzate. Non è un caso che la scala nominale esiste, certo, ma non ci si possa fare quasi... cioè non, non venga usata molto, proprio perché non è possibile estrarre delle quantità statistiche di rilievo. Cosa me ne faccio? No? Di poter solamente dire la moda quindi si cerca di prendere delle misure che prescindano dalla scala nominale quando possibile e dal punto di vista delle quantità statistiche che siano in grado di rappresentare nel modo più succinto possibile quindi con un numero solo le caratteristiche di un insieme di misure qui abbiamo vabbè, la tabellina di compatibilità che ci dice per ogni tipo di scala quali sono le, eh, gli indicatori statistici che matematicamente posso applicare, è lecito applicare. Mm? Poi sceglierò io in, in funzione di che cosa sto cercando di rappresentare eh, come, ehm, quale indicatore scegliere oppure se inventarmene degli altri composti. Mm? Ad esempio, ve l'ho accennato la volta scorsa sulla, sul finale di lezione se io ho una misura ordinale posso trasformarla in una misura derivata di tipo assoluto con un'operazione di conteggio la misura ordinale è 1, 2, 3, 4 di queste, misure, di queste risposte 1, 2, 3, 4 non posso fare la media però posso contare quanti hanno risposto 4 e quante hanno risposto 4 oppure quante hanno risposto 3 o 4? È una misura indiretta, quindi una misura calcolata a partire da una misura diretta, da una misura base, come abbiamo chiamato, e poiché si tratta di un conteggio di elementi, è una misura di tipo assoluto. E quindi su questa misura posso applicare magari la media. Per cui io non posso, immaginate di avere un questionario con 10 domande le cui risposte sono 1, 2, 3, 4, come quelle della didattica, no? Non avrebbe senso fare la media di ciascuna domanda e poi dare un valore unico complessivo che sia la media delle medie. Non ha senso, come invece viene fatto c'è un indicatore che è la media delle domande dalla 1 alla 5 eh, però fai due peccati mortali in uno invece quello che avrebbe senso è contare quante volte è stata risposta 3 o 4 nella prima, nella seconda, nella terza, nella quarta domanda e poi fare la media di questi conteggi questo sì che lo puoi fare perché i conteggi sono una misura assoluta e allora hai un numero che è la media dei conteggi lo puoi esprimere anche in percentuale rispetto al numero di persone che hanno risposto che a occhio ha la stessa valenza no? magari la puoi anche esprimere questa media dei conteggi non su una scala da 0 al 100% ma da 1 a 4 di nuovo però è un indicatore no? per, perché somigli ai numeri che hai preso prima alle misure che hai preso però mentre fare la media delle medie mi dà un valore che non ha nessun senso matematico la media dei conteggi ha un senso e mi dice qual è il livello di soddisfazione medio sulle varie domande, ad esempio. Ma questo è solo un esempio, per dire che conoscendo queste scale, conoscendo le caratteristiche di queste scale, io posso in qualche modo costruirmi delle misure derivate che siano più facili da manipolare, anziché manipolare scorrettamente delle misure base che sono in una scala sbagliata, in un tipo di scala sbagliata. Tanto per intenderci a quello che facciamo sempre con le misure di tempo ragioniamo sempre solo su durate, su intervalli di tempo, che è un modo per fare la sottrazione di due valori nel campo interval e quindi ottenere un risultato nel campo dei rapporti, nella scala ratio. Quindi alla fine quello che cerchiamo di fare, quasi sempre, è di riportarci quando riusciamo nelle ultime due scale, che sono quelle che ci danno più tranquillità. Quando non ci riusciamo, eh beh, sappiamo che potremmo estrarre informazione parziale. Quindi, avendo fatto tutto questo percorso sulle scale di misura, possiamo finalmente dire che siamo in grado di fare delle, di, delle affermazioni significative, meaningful. Cioè, un'affermazione, un'interpretazione di una statistica è significativa e meaningful, vuol dire qualcosa. Significativo in italiano mi rende poco. Perché in inglese è un contrario che è meaningless, vuol dire, non vuol dire niente, spazzatura. In italiano il contrario di significativa è non, non significativa, ma non è così cattivo no? come, come espressione. Quindi sto dicendo una frase che ha un senso se ovviamente una frase che coinvolga delle misure, se la verità di questa affermazione è indipendente dal metodo di misura che uso. E quindi, Ipoteticamente, no, come esercizio mentale, cambiando scala, se lo ricalcolassi la stessa cosa, cambiando scala, facendo una trasformazione di scala, la, la conclusione a cui raggiungo non cambia. Se io misuro le, cioè, voglio scoprire le leggi di Newton con un metro graduato in centimetri o con una regola graduata in pollici, scopro le stesse leggi di Newton. Beh, la costante di gravità avrà un valore numerico diverso. Ma le leggi sono le stesse, i rapporti sono le stesse, le caratteristiche sono le stesse. Okay? Quindi, in questo senso, le leggi Newton sono affermazioni significative, hanno un significato. E non sono affermazioni che valgono solamente in un contesto, in una scelta, in una specifica scelta di metodo di misura, in una specifica scelta di unità di misura. Tutte le volte che fate un errore di questi, commettete un errore di questi, arrivate a un risultato, a una conclusione che è campata in aria. Potrebbe, se aveste fatto i conti in modo diverso, se aveste messo il, il, le scale in modo diverso, potreste raggiungere la conclusione opposta. un po' quando in matematica al primo anno vi facevano un mazzo così quando vi dimenticavate di scrivere x diverso da 0 quando dividevate per x ti dimentichi questo allora qualunque risultato è buono perché nei tuoi calcoli hai fatto un passaggio che, era, che non era lecito e quindi da quel momento in avanti è tutta spazzatura fatti cose, hai fatto tanti conti, tanti parentesi, ma da lì è tutto sbagliato perché hai fatto un passaggio che non potevi fare e quindi le conclusioni di ciò che ottieni sono sbagliate Dici, ah, alla fine x uguale 7 no e perché no? È perché hai sbagliato lassù, ti sei dimenticata che quell'operazione non la potevi fare. Non potevo buttare via la radice senza tener conto del segno del radicando e così via, no? Cose brutte che abbiamo dimenticato per fortuna. Però il concetto è lo stesso. Quindi qua ci sono alcuni esempi di affermazioni meaningful, che hanno un senso. qui sto facendo un'affermazione che non è più solo la misura ma è come interpreto la misura che ragionamento faccio sulla misura, ad esempio il numero di errori scoperti durante la fase di test di integrazione era almeno 100 in questo caso sto usando una scala assoluta giusto? perché sto contando il numero di errori il numero di volte che puff, è saltato fuori un errore durante una certa fase durante il test di integrazione qui non ho bisogno di fare operazioni statistiche faccio una certa fase di rilevazione, durante questa fase si verificano degli eventi io conto quante volte questi eventi sono verificati un semplice conteggio se io Ripetessi questo test di integrazione tante volte, quindi la prima volta trovo 70 errori, la seconda volta ne trovo 90, la terza volta ne trovo 120. Su questi numeri potrei calcolare la media e potrei dire che la media del numero di errori rivelati nei test di integrazione che sono stati fatti negli ultimi 6 mesi è 93. Anche questo avrebbe senso perché sto facendo la media di un valore espresso nella scala assoluta. Il costo di rimediare a ciascun errore è almeno 100. Allora questa affermazione può essere, può essere meaningful ehm, purché ci mettiamo d'accordo su che cos'è il costo su qual è l'unità di misura del costo può essere il numero di ore di lavoro il numero di giorni di lavoro per correggere quell'errore gli euro che devo, per cui devo pagare un consulente per mettermelo a posto sono modi diversi di misurare la stessa cosa quindi questo è un valore che è nella scala dei rapporti, perché dire 100 senza dire l'unità di misura del costo con cui esprimo il costo è incompleto. Quindi è incompleta, qui devo aggiungere 100 che cosa, una volta che l'ho specificato, oppure è implicito nella definizione di costo che ne do, una volta che ho specificato ho un valore nella scala dei rapporti l'azienda X può, può contabilizzare in ore l'azienda Y può contabilizzare in giorni e quindi non saranno d'accordo sul valore numerico 100 oppure le 8 ore in un giorno sono 118, farebbe 15 e qualcosa a parte la, la, la conversione del valore numerico però possono essere d'accordo sulla verità di questa affermazione cioè questa affermazione dire che ha un senso, che è meaningful non vuol dire che sia vera o falsa, okay? perché può essere vera in un contesto, in un progetto complicato è vero che costa tanto correggere gli errori, un progetto più semplice è falso perché correggere gli errori costa meno. Io non mi sto preoccupando se sia vera o falsa, mi sto preoccupando se abbia senso chiedersi se è vera o falsa, cioè se la frase che ho scritto ha senso oppure è una costagna di parole che non vuol dire nulla, di cui a quel punto può essere vera o falsa a caso, può saltarmi fuori vera o falsa a caso, a caso vuol dire influenzata da altri fattori che non sono la realtà del fenomeno che sto misurando, cioè sto cercando di fare attenzione a avere delle informazioni sul mio sistema che dipendano solo dal sistema, da cosa sta facendo il sistema e non dall'accrocchio che ci metto sopra per misurare, perché poi di accrocchi ne faremo adesso, ma mm? vogliamo essere sicuri di non fare passi falsi. Un errore semantico, Richiede almeno il doppio di tempo per essere corretto rispetto a un errore sintattico, e questa è un'affermazione un che si interpreta nella scala degli intervalli, perché vado intervallo di tempo in un caso e nell'altro caso. Poi può essere vero può essere falso, dipende dai casi, e così via. No? Ah, qui c'erano le. C'è cioè il punto erogativo a fianco, me l'ho dimenticato che comparivano i simbolini. L'ultima affermazione invece non è significativa perché io non so che cosa definire per complesso, che definizione dare di complesso. Non è co la complessità di una cosa, detto così, non è misurabile. Cosa vuol dire complesso 3 o complesso 4? Allora io posso avere magari una valutazione soggettiva della complessità, è facile, è difficile, è molto facile, è molto difficile. Allora se come complesso intendo una valutazione soggettiva ordinale, allora non posso parlare del doppio o della metà, perché sulle scale ordinali non, non ho il permesso di farlo. Quindi questa frase non riesco a interpretarla, quell'altra la interpretavo bene ma mi mancava un'intera di misura, questa non riesco proprio a interpretarla in modo significativo, in modo sensato a meno di non sostituire complesso con una qualche misura di complessità più precisa oppure di togliere twice e mettere more più complesso o meno complesso anziché il doppio più complesso perché io non vi saprei fare nessun esempio di una cosa che è il doppio più complesso di un altro ma è proprio il doppio, è 2.0, non 2.05. E come fai? Quindi la quantificazione di, una, di un rapporto, di una proporzionalità, che è tipica della scala dei rapporti, dalla scala ratio in su, cozza con la definizione non precisa al, al più ordinale di un concetto di complessità. Quindi bisogna solo fare attenzione a come si... Ehm. E qui? Allora, Fred è il doppio più alto di Jane. Si può dire? È una situazione un po' strana, ma magari Jane è una bambina. Ma sì. Perché l'altezza, essere alto, è una misura, perdone, di sulla scala dei rapporti. Perché la scala dei rapporti? Perché lo zero è noto, essere alto zero vuol dire essere piatti a terra e quindi l'altezza, la misura dell'altezza avviene sulla scala dei rapporti e sulla scala dei rapporti è possibile dire, fare divisioni tra misure diverse mentre dire la temperatura a Tokyo è, doppia, è la doppia di quella di Londra numericamente può capitare che sia vero ma non ha senso perché se tu mi dici che a Tokyo c'erano 4 gradi e a Londra ce n'erano 2 sembra che la temperatura di Tokyo sia il doppio di quella di Londra ma se poi prendo i gradi celsius e li trasformo in kelvin lasciamo perdere gli antipatici Fahrenheit otterrò che a Tokyo ci sono 277 gradi e a Londra ce ne sono 275 che non è il doppio quindi questa affermazione passa da vera a falsa a seconda della scala che scelgo quindi non è un'affermazione sensata la posso usare per manipolare, questo sì se voglio se sono nel marketing ma non la posso usare sicuramente per fare controllo di processo perché non mi va a misurare ciò che succede davvero ma va a misurare il metodo di misura che, cioè va a valutare il metodo di misura che ho scelto mentre invece potrei rifrasare la stessa cosa visto che la temperatura è una quantità espressa nella scala degli intervalli dicendo che la differenza di temperatura tra la temperatura che c'è a Tokyo e a Londra oggi è il doppio di quella che c'era ieri quindi se è vero che a Tokyo ci sono 4 gradi e a Londra ce ne sono 2 la differenza è di 2 gradi ieri magari la differenza era di un grado solo se rifaccio lo stesso ragionamento traslando in Kelvin viene uguale perché 277-275 fa sempre 2 e qualunque coppia di temperature in Celsius avesse una differenza di un grado ha anche differenza di un grado in Kelvin e se lo faccio in Fahrenheit la differenza non è più di un grado sarà di qualche cos'altro ma è sempre il doppio comunque per via della trasformazione lineare affine tra queste misure quindi questo ha senso posso scegliere dentro implementativamente la scala che voglio ma il risultato che faccio vedere al manager qui, è il doppio di ieri, è un risultato valido, sensato. Mentre prima qua è un risultato completamente campato in aria. Quindi la colpa non è dei numeri, ma dell'uso che ne facciamo. Ovviamente. E l'altra cosa di cui dobbiamo essere consci, è capire quali misure siano effettivamente oggettive e quali misure invece siano soggettive. Allora, misure realmente, veramente, davvero sempre oggettive, non esistono nella realtà. Perché come avevamo detto quando abbiamo cominciato a parlare di queste cose, il fatto stesso di misurare una cosa cambia il comportamento delle persone che sono coinvolte quindi l'oggettività assoluta non la potrai mai avere potresti averla solo se riuscissi a fare una misura senza che nessuno lo sappia ma no? oltre che essere illegale non è neanche fattibile in pratica quindi un po' di soggettività c'è sempre ma noi possiamo cercare di puntare ad avere delle misure il più possibile Oggettive, o meglio, noi possiamo puntare ad avere degli indicatori, perché sono quelli che ci interessano, indicatori sintetici, che siano basati il più possibile su misure oggettive. Per altri elementi, invece, ci dobbiamo accontentare di misure soggettive, cioè nelle quali sia coinvolta la percezione, il giudizio, la valutazione da parte di una persona e tutte le volte che facciamo un questionario di gradimento o cose di questo genere un'intervista ricadiamo nel mondo delle misure soggettive che in qualche modo statisticamente su grandi numeri si possono trattare però bisogna sempre fare attenzione perché molto spesso le scale sono ordinali gli errori sono alti se il campione non è abbastanza grande eccetera e allora tra le due se noi stiamo progettando un sistema di controllo immaginiamo che uno degli indicatori che vogliamo estrarre sia se un sistema è facile o difficile da usare okay? io metto in campo un sistema informativo nuovo e voglio capire se gli utenti lo trovano facile da usare allora lì si aprono due strade Strada 1 faccio un questionario, faccio delle interviste. Allora avrò attraverso il questionario delle misure soggettive, dipende da come si è alzato quella mattina, dipende da quanto è simpatico l'intervistatore, dipende dal fatto che lui alla fine della giornata ne ha le scatole piene e di dover fare ancora il questionario negli ultimi 5 minuti non ha troppa voglia e così via. Quindi ho questi dati e poi devono essere a loro volta elaborati. L'altro modo è provare a definire delle misure oggettive dirette che siano riconducibili alla facilità d'uso. Ad esempio, il tempo impiegato a fare certe operazioni. Se l'impiegato per fare un'operazione che richiede 4 clic ci mette un secondo, un secondo e mezzo, va bene. Se ci mette 20 secondi, Perché? dove lo perde questo tempo? a cercare di capire cosa deve fare forse oppure posso misurare il numero di errori quante volte l'operatore fa certe operazioni poi torna indietro poi dopo prende una strada diversa oppure deve annullare deve cliccare su annulla torna indietro allora vuol dire che il sistema sta guidando l'utente a fare operazioni di cui dopo lui si accorge che non sono corrette deve tornare indietro e quindi il sistema inganna l'utente no? lo guida nelle direzioni sbagliate allora in questo caso ho delle misure oggettive che non sono la stessa cosa non c'è una relazione 1-1 uno -uno tra ciò che ottengo attraverso un questionario e ciò che ottengo attraverso misure di questo genere ma misure oggettive di questo genere tra l'altro costano zero non costa niente ottenerle perché tanto quel bottone annulla o quel modulo lì che ti hai messo di 20 secondi a compilare, è il sistema informativo che te l'ha pro proposto. Tra il passo 1, e il passo 2 del caso d'uso. Non mi costa niente quando implemento il sistema a mettere, a salvare il tempo che ci ha messo l'utente in quel punto. Si chiama strumentare il codice, strumentare il sistema. Cioè nell'implementazione del sistema aggiungo degli strumenti, delle istruzioni che servono per misurare delle quantità di ciò che sta facendo il sistema e una volta che ho strumentato il codice per estrarre per prendere alcune misure nei punti che mi interessano quelle misure mi arrivano sempre gratis, senza far nulla senza pesare sull'utente e quindi quando poi andrò a migliorare mi che c'è un problema e lo vado a migliorare speriamo che vada a migliorare anziché a mi accorgo che è un problema di formazione è un problema di interfaccia è un problema di occhiali che non ho fatto le visite oculistiche ai dipendenti, non lo so, il problema può essere di 50.000 cause, può avere 50.000 cause diverse, una delle quali è il sistema è progettato male, allora cerco di progettare un pezzettino, ma non è l'unica. E allora vado, quando vado a intervenire sul processo, il sistema informativo stesso sta continuando a prendere le stesse misure e dovrei aspettarmi che le, diciamo, le misure varino c'è un cambiamento nelle misure riportate quindi posso vedere subito subito nell'arco magari di una, una settimana o due se c'è un impatto quando io metto in campo delle azioni correttive che sono comunque sempre un costo vado a vedere immediatamente o quasi immediatamente se questa azione correttiva ha avuto un effetto favorevole lo posso misurare posso confrontarlo posso iniziare l'azione correttiva con un piccolo gruppo di persone e vado a vedere se quella metrica è migliorata su quel gruppo di persone se non è migliorata vuol dire che l'azione correttiva non serve a niente pensavo che fosse quello il problema invece non lo era, allora ne provo un'altra prima magari di estenderlo a 10.000 persone queste cose non le posso fare se ogni volta che tocco qualcosa, modifico qualcosa devo fare un questionario fare un questionario a una platea ampia di persone richiede settimane quando va bene, e costi incredibili preparare, mandare anche se il questionario fosse online devo mandarlo alla gente ricordarglieli, hai finito, non hai finito mandare a me di reminder, eccetera perché non hai compilato, come gestisco quelli che non hanno compilato c'è sempre una percentuale che non lo compila, qua invece no ok? quindi anche se stiamo cercando di estrarre informazioni che in loro analisi sono soggettive, possiamo in qualche modo stimarle in modo oggettivo andando a prendere delle misure che sono correlate con, eh, con, le, azioni, con le azioni che l'utente fa visibili dal sistema. Oh, poi c'è sempre il caso in cui... L'omino ci ha messo 20 secondi perché nel frattempo. o magari ci ha messo 3 minuti perché nel frattempo è andato a prenderci un caffè. Va bene, quello è un dato. Se io monitoro 10.000 utenti per due settimane, quel singolo dato sparisce quando faccio l'aggregazione, la media, eccetera. Anzi, di solito i dati che sono troppo al di fuori dalla gaussiana vengono proprio cancellati perché vanno a catturare condizioni anomale. Allora, se questi dati fuori, standard, fuori dalla media sono pochi, li elimino perché fanno parte di anomalie di misura cioè sto bisogno una cosa quando in realtà l'utente eh, pensavo che l'utente fosse davanti allo schermo invece lui ha risposto al telefono, è andato in bagno è andato a fumarsi una sigaretta, è andato a prendere un caffè non lo so cosa si è addormentato, è crollato sulla tastiera mm. allora se questo capita frequentemente lo devo andare a indagare, se capita raramente posso ignorarlo perché mi interessa il dato centrale mm che questo tra l'altro è ciò che succede tutte le volte che voi aprite un sito web dei, dei grandi nomi tutte le volte che voi aprite un google, un facebook, un twitter una cose di questo genere state pur certi che il tempo che ci mettete a cliccare un bottone loro lo misurano sicuramente e fanno quello che si chiama alfabeta testing o a b testing in continuazione vanno a vedere ma quell'icona lì è meglio così o è meglio mezzo millimetro più piccola? allora prendono un campione di 100.000 utenti e dicono a quei 100.000 utenti gliela faccio vedere più piccola senza chiederti il permesso o altro e vado a vedere se questi 100.000 utenti hanno un comportamento statisticamente aggregato diverso dagli altri e gli deducono allora è meglio lo, fa lo estendiamo a tutti questo avviene in continuazione okay? se dovessero fare un questionario sul fatto che quell'icona tu la vuoi un pochino più grande o un pochino più piccola sarebbe un macello dal punto di vista dei costi e una schifezza dal punto di vista delle risposte. Ma che ne so? <ride> ma che ne so se è meglio così o così? Eh? Se la differenza è minima. Che ne so se è meglio se lo metto a sinistra o a destra? Se me lo chiedi, non lo so. Eh? Se poi tu lo fai, io mi accorgo che è più facile o difficile, ma questo viene ex post. Mm? quindi scegliere tra queste due modalità è, è difficile la mia indicazione è il più possibile cerchiamo di andare verso gli obiettivi, per, tanti, per tutti i motivi che abbiamo cercato di assumere qua lo vedremo più avanti quando faremo i KPI, quando si parla di soddisfazione degli utenti, la prima, volta che ti, la prima cosa che viene sempre in mente, ah mandiamo un questionario no? eh, io prima di mandare un questionario ci penso sempre molte volte per capire se non c'è un modo meno costoso e più affidabile di ottenere non la stessa informazione perché non è la stessa informazione, non è la stessa domanda ma un'informazione che mi dia la stessa indicazione poi a me del numero non interessa nulla, mi interessa l'indicatore mi interessa qualcosa che mi dica se questa cosa funziona o no e quindi può essere questa indicazione ottenuta in modi diversi Qui la parte cruciale è essere poi in grado di interpretare questi valori Cioè, quando io ho fatto tutto il mio calcolo, le mie scale, ho fatto le medie, ho fatto la scala dell'intervallo, insomma, ho risolto tutti i problemi che abbiamo visto, ho un metodo oggettivo misurato in automatico, non invasivo, che non dà fastidio all'utente, eccetera, eccetera, il mio sistema mi dice 8, per la misura di quello che volete. 8 secondi, che è il tempo che l'utente ci mette a fare una certa operazione. Io guardo quell'8 secondi sullo schermo e dico? Cosa mi dici? 8? Lui lo chiedo e lui non risponde ovviamente perché è un numero scritto sullo schermo. Allora sono io che devo avere, in realtà devo avere dall'inizio, fin dall'inizio di idee chiare, su come interpretare poi e qui torniamo, stiamo uscendo dal sistema informativo che fa i conti, stiamo tornando all'umano che lo usa, al manager che lo usa, devo essere in grado di interpretare quel valore. 8 è buono o non buono? È in assoluto un numero è sempre un numero. E non è né buono né non buono di per sé. Devo confrontarlo con il valore che mi aspetterei di quel numero di quell'indicatore Devi essere un indicatore che è il tempo speso da un utente nello svolgere una certa operazione ok a priori che valore mi sarei aspettato? 2? 6? 15? allora potrei andare a confrontare quel valore con un valore obiettivo mi ero dato un obiettivo nel progettare il sistema che quel numero fosse minore di 9, ho trovato 8, sono contento. Bene. Però per poter interpretare un valore devo sempre avere un termine di raffronto. Il raffronto può essere, nel caso più semplice concettualmente, ma più difficile da fare in pratica, un obiettivo che mi sono posto a priori. Il problema è che è spesso difficile eh, inventarsi, perché di questo si tratta, un obiettivo ragionevole. Così, dal nulla. Allora, come faccio a sapere qual è l'obiettivo che mi devo porre? Beh, posso andare a vedere cosa fanno gli altri. Secondo punto, il benchmark. Cioè, vado a fare un campione, un campionamento, di quant'è quel valore di quell'indicatore misurato su casi simili al mio. Magari nel nostro sistema informativo ho cioè, già dalle altre parti delle funzionalità già implementate, già in produzione, che sono simili a questa. Andiamo a vedere là qual è, misurare là il tempo, e vedere quanto vale. O magari, adesso qui è un tempo di esecuzione, ma lo posso fare sui miei concorrenti. Se i miei concorrenti hanno una cosa simile alla mia, hanno delle funzionalità simili alla mia, hanno dei processi simili ai miei, faccio la misura sui loro processi, per quanto posso, perché magari non ho tutte le informazioni, e vedo che il numero salta fuori. E allora provo a valutare come... Sono messo io, come ho messo il mio processo, il mio indicatore che ho calcolato, rispetto a un indicatore di categoria. La finanza è molto basata su questi concetti. Faccio un benchmark dei fondi di quell'area, di quel tipo di capitalizzazione, di quel tipo di valuta, vedo quanto rendono e lo confronto con quanto rende il fondo che ho io. Quindi ovviamente poi la scelta di questo benchmark da fare diventa poi critica, no? però scelgo con chi mi confronto. Allora io voglio essere meglio del mio concorrente, allora definisco delle misure e verifico che su quelle misure il mio sistema, i miei processi, perché non stiamo misurando la qualità del sistema informativo, stiamo misurando la qualità dei processi che sono permessi dal sistema informativo, quindi la qualità dei miei processi è migliore in questi elementi rispetto a quella del mio concorrente, quindi sto lavorando meglio quindi il benchmark lo posso fare sul mio, sul, su altre funzionalità mie oppure su altre aziende, organizzazioni che svolgono funzionalità simili oppure se non è pure questo tipo di confronto posso guardare al passato il valore è, oggi è 8 secondi un mese fa quant'era? due mesi fa quant'era? Questo 8 è in un trend di diminuzione o in trend di aumento? Quindi anche se non ho altri con cui confrontarmi posso sempre confrontarmi con me stesso in intervalli di tempo diversi. Quindi analizzare le derivate, no? se è crescente o decrescente e quindi di trovare delle conclusioni del fatto, magari non so qual è l'obiettivo ma so che sto migliorando in questo aspetto pure sto peggiorando questo soprattutto se riesco poi a attribuire le variazioni ad alcune azioni che ho fatto qui bisogna fare attenzione soprattutto alla granularità temporale con cui vado a vedere le cose eh? cioè non ha senso andare a controllare oggi, oggi rispetto a ieri perché come tutti sappiamo il lunedì e il martedì sono due giorni diversi il lunedì uno fa più casino sempre perché il lunedì? quindi se vado a vedere che l'indicatore del martedì è migliorato rispetto a quel lunedì ah oh, che bravo che sono stato no, semplicemente perché è martedì o perché non è lunedì eh? quindi bisogna andare a scegliere un intervallo di osservazione sufficientemente ampio da andare a contenere e quindi mediare le oscillazioni naturali del fenomeno quindi eh, però una volta e quindi vuol dire che questo indicatore questi, questo tipo di analisi ha senso farla su funzionalità che sono in, in, in produzione operative da, da, da, da, da lunghi periodi di tempo, da mesi, da anni, allora hai abbastanza dati per poter andare a fare queste analisi, se è una cosa che ho messo appena in, in campo, che tra l'altro magari è anche nuova per i miei utenti, diventa molto difficile fare i confronti, ho troppi pochi dati su, su intervalli di tempo troppo ristretti. Eh, oppure mh, alla peggio posso chiedermi per altre misure di questo tipo che magari non c'entrano neanche molto qual è il valore normale normale nel senso della norma no? allora definisco vado a vedere se ho, parlavamo prima di una misura di tempo per svolgere una certa funzione io potrei andare a prendere delle misure di tempo di altre parti del sistema, classificarle in gruppi, cioè qui non il valore esatto 8, ma da 1 a 2, da 2 a 6, da 6 a 10, e vedere qual è la categoria, qual è il range di valori più frequente per quel tipo di fenomeno. È una misura più grossolana. No? È come se ti chiedessi, ma di solito quanto tempo ci vuole a compilare un form? E, e, e dipende da quanto è lungo, da quanto è complicato, da che cosa ti chiede. Sì, ma di solito, dammi un valore, dammi un valore normale, dammi un valore indicativo. Ecco è questo. Che non è un valore misurato no, direttamente su quel obiettivo, su quel eh, elemento. Ma uno, stavo per dire standard di riferimento, ma non mi piace la parola standard perché non lo è per nulla, no? un valore normale, di norma, hm, è intorno a questi valori. Okay? E via, quindi via via sempre meno, siamo sempre meno precisi, però in ogni caso dobbiamo sempre essere coscienti che dobbiamo scegliere un valore di raffronto con cui interpretare il valore che abbiamo ottenuto dell'indicatore perché altrimenti abbiamo un bellissimo pannello di controllo, una bellissima dashboard, un bellissimo cruscotto, con tante freccioline, tanti numerini, tante etichette, piene di numeri, ma non sappiamo dire quali di questi numeri siano buoni o no. Quali di questi numeri stiano indicando che il sistema sta funzionando bene oppure no. Tra l'altro, se io ho un confronto esplicito, ho un obiettivo esplicito, questo obiettivo lo posso dire al sistema informativo manageriale e quindi già, sarà già il sistema informativo a colorarmi in rosso le cose che sono fuori o troppo lontane dall'obiettivo e quindi mi attira già l'attenzione su quali indicatori sono fuori standard o fuori norma o fuori obiettivo o stanno peggiorando rispetto al passato o sono peggio rispetto ai concorrenti rispetto al mercato quindi lo sforzo da fare è di definire qual è il valore ottimale dell'indicatore e dirlo al sistema informativo manageriale il quale a questo punto dopo aver calcolato l'indicatore facendo fatica, estraendo i dati dal sistema informativo poi lo farà i le calcoli, le medie, aggregazioni temporali che servono e lo andrà a confrontare con i valori di riferimento. E a quel punto mi fornisce un dato corretto, meaningful, come dicevamo prima oggettivo, se ci riesco e interpretato, cioè con già un primo pezzo di interpretazione, interpretato l'indicatore singolo, poi ci penserà la funzione manageriale a dare l'interpretazione complessiva, non posso fermarmi al singolo indicatore e andare a vedere anche gli altri, perché magari uno è migliorato, ma altro è peggiorato e quindi complessivamente devo ragionare su che cosa sta succedendo, questo nessuno ce lo toglie. Però abbiamo già dei dati il più possibile ehm, parlanti, ci, ci, ci, ci stanno parlando questi cruscotti ci stanno dicendo cosa va bene e cosa non va bene eh? allora, è... ehm, e non sempre l'obiettivo può essere un numero o il valore ottimale è l'unica cosa che ci interessa no? di solito quello che cerchiamo di dare quello che cercheremo di fare anche negli esercizi è cercare di ragionare per trovare dei range, tre range diversi, quindi con due valori di taglio, Uno, un valore al di sotto del quale non voglio scendere. E quindi una serie di valori accettabili, accettabili purché, adesso qui dico al di sotto ma potrebbe essere al di sopra, dipende se questo indicatore ad esempio se è il tempo speso dall'utente questo tempo più è breve meglio è quindi i valori accettabili sono i valori i valori migliori sono i valori più piccoli eh? mentre invece se il mio indicatore misura un costo no, perdono, un, un ricavo è la stessa cosa se misura un ricavo più è grande meglio è una produttività, un'efficienza più è grande meglio è quindi questa scala bisogna fare attenzione a come la leggiamo no? però possiamo sempre identificare dei valori accettabili e dei valori obiettivo o valori ideali il tempo speso dall'utente idealmente dovrebbe essere minore di 4 secondi ma è comunque accettabile se è minore di 6 se diventa maggiore di 6 o quello che è, comincio a preoccuparmi devo intervenire se diventa minore di, quanto ho detto, 4, sono contento, ho raggiunto l'obiettivo. Perché non è bianco e nero la gestione, per cui gli obiettivi sono tutti raggiunti perfetti. Ne sono alcuni che sono più o meno lontani e devo capire se sono, sì, non sono dentro l'obiettivo, ma ci sono comunque in una fase di accettabilità, oppure sono in condizioni, diciamo, pericolose. Quindi potrebbe essere un semaforo rosso, giallo e verde se me lo immagino sull'interfaccia no? che mi cerca di veicolare per interpretare già quel valore ok questo se vogliamo è ciò che stiamo cercando di fare adesso ci daremo dopo l'intervallo uno schema per poter ragionare torniamo sul, sul, sui processi sul sistema informativo e a ragionare sulla costruzione di indicatori che abbiano queste, queste caratteristiche che abbiamo descritto. Quindi ci troviamo tra 20 minuti, che è meno 10.